a play, like, ci stanno letti gran like. Oh. clicca che condividi uomo che non basta mai, no ma Maxi che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si salto ombre, ombre, matalo, matalo, Camperon destro la crew, Devi iscriverti al canale Maxi su YouTube, se si tutto tutte di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma starei sempre un in più. Order rookie, you save yourself first. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono sì, Maxi e oggi vi porto un nuovo gameplay ragazzi Di questo E3 2018 come avete appena visto a inizio video eh, andremo a parlare di Resident Evil, ragazzi. Avete visto il trailer di Resident Evil con il pre-order che penso sia già disponibile. E la data di uscita per chi comunque non l'avesse visto, ve lo ricordo. Eh, questo, diciamo, Resident Evil 2, questo remake, questo remaster, diciamo, di Resident Evil 2 sarà immesso sul mercato il 24 gennaio del 2019 ragazzi che dire di questo gioco questo gioco questo resident evil è stato anche ehm, diciamo un altro titolo che mi ha colpito per quanto riguarda questo E3 2018 per quanto riguarda i, i suoi gameplay e tutto il resto anche questo secondo me un gioco di spicco di questo è 3 però questo è un parere mio ovviamente magari a qualcuno non piace però io parlo da patito perché comunque ho giocato tutta la saga di Resident Evil tranne qualche capitolo non so tipo il Code Veronica o Resident Evil Survivor che diciamo sono capitoli che secondo me Okay, oddio non tanto il code veronica però il survivor è stato un flop perché comunque all'epoca si giocava con la pistola Sì, era carino era divertente però niente di che e come dicevo ragazzi questo è un resident evil 2 totalmente rinnovato per quanto riguarda l'interfaccia grafica per quanto riguarda un po' tutto ritroviamo un lion kennedy ehm, diciamo con questa grafica migliore che mai ragazzi perché secondo me è stato migliorato parecchio la Capcom ha fatto veramente un buon lavoro su questo, su questo gioco come nei precedenti eh, voglio dire alla fine diciamo che Capcom come casa produttrice e Resident Evil come gioco non si sono mai persi e non ci hanno mai... Eh, diciamo lasciati insoddisfatti per quanto riguarda il gioco in se stesso che dire ragazzi a me questo gameplay e questo gioco come ho già detto piace in particolar modo perché li ho giocati quasi tutti e quindi penso di giocare anche questo non so se lo porterò sul canale perché comunque è un, uh, è un gioco diciamo che richiede i suoi tempi andare, venire, trovare, fare e quindi sarebbero dei gameplay molto molto lunghi a meno che uno non lo giocherebbe in live però penso di giocarlo privatamente per cazzi miei insomma e il mio parere ragazzi di questo gioco è, è molto positivo anche perché è veramente veramente bello veramente non ho sinceramente non ho obiezioni da fare a questo gioco ragazzi guardate come è fatto e capite da soli insomma io questa qui è una piccola parte del gameplay che è stato giocato all'E3 se volete vedere qualche versione integrale dovrete cercare su internet E3 2018 e vedere un po' tutti i gameplay detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto un saluto a tutti al prossimo video